benvenuti al secondo video di questa serie di mini video tutorial su google meet in questo eh, breve video vedremo come gestire le eh, comunicazioni fra i partecipanti e le interazioni allora innanzitutto voi vedete che qua sotto ci sono tre eh, comandi, tre pulsanti, quello in mezzo è per concludere la, la chiamata, quello a destra per eliminare eh, il funzionamento della telecamera, io provo, ecco come vedete se io lo clicco eh, non mostro più il mio viso, quello... Sì, per, poi per riabilitare devo continuare a dare consenso e invece se clicco qua mi muto cioè non vengo più sentita è interessante qua sulla destra vedere che a, a destra si vedrà l'elenco dei partecipanti ovvero le icone con le loro telecamere oppure i loro avatar se, hanno, eh, se, non sono, se non hanno una telecamera abilitata o se hanno eliminato l'uso della telecamera e se io clicco qua su quest'icona vedo l'elenco di tutti i partecipanti il loro numero posso anche invitare un esterno ma non solo io anche tutti i partecipanti hanno questo pulsante possono invitare una persona esterna in questo caso però bisognerà eh, eh, mettere il nome della la mail della persona invitata se io clicco su chat ottengo eh, l'uso della chat eh, per la chat si scrive qua in basso e qua tutti vedono eh, quello che viene scritto, quindi si può eventualmente rispondere agli allievi o ai partecipanti utilizzando anche questo, questo strumento. Ehm di norma quando c'è più di una persona la, si può eh, mutare il suo microfono agendo accanto alla, alla videocamera della persona vediamo se riesco a mostrare qua no perché sono solamente io sono da sole quindi non posso, non posso mostrare comunque in ogni caso l'insegnante che dovesse fare una presentazione eh, può in, o una videochiamata può eh, chiedere agli alunni che eh, mutino la loro, il loro microfono oppure se sono in difficoltà, perché qualcuno capita che sia in difficoltà, agendo, aprendo questo elenco e cliccando sui nomi delle persone, vedrà che compare un'icona un semitrasparente che permette di disabilitare il loro microfono. Poi la persona può riabilitare il proprio microfono da sola, non occorre che, che siamo noi a, a intervenire. E grazie per l'attenzione, alla prossima!